Eccoci, un saluto a tutte le persone che si sono connesse per seguire questa breve videointervista realizzata dall'Associazione Sottosopra. Abbiamo avuto il piacere di connetterci in videochiamata con il professor Carlo Galli che ancora ringraziamo per il tempo e la, di e la disponibilità a dimostrarci. Eh, il professore ha elaborato una riflessione intorno a tre domande. Eh, la prima che ruotava intorno al concetto di crisi al quale il professore aveva dedicato anche il laboratorio di analisi politica presso la Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, laboratorio sospeso dalla presente situazione di emergenza, ma sul canale YouTube della Fondazione potete trovare il primo incontro tenuto proprio dal professore intitolato sul concetto di crisi, quindi se volete ulteriormente approfondire questo tema potrete trovare anche quel video. La seconda domanda invece riguardava un recente contributo del professore per il diario sulla crisi eh, gestito e curato dall'istituto italiano per gli studi filosofici contributo che potete trovare online proprio sul sito dell'istituto in terzo luogo eh, il professore ha risposto a una domanda eh, che gravitava intorno al tema della sovranità a cui ha dedicato anche un suo recente volumetto un piccolo libro edito per il mulino insomma eh, riscoprire questi concetti della filosofia politica può anche permetterci di inquadrare la crisi che oggi stiamo affrontando da una prospettiva più generale e aiutarci un po' a ripensare il presente e immaginare il futuro. Io eh, vi lascio eh, all'intervista, ho dato giusto il tempo alle persone che vedranno queste interviste in prima visione di connettersi e vi auguro un buon ascolto è possibile sì. vorrei un attimo concentrarmi su ehm, il tema, eh, prima la questione crisi che ho visto il suo ultimo intervento nella, eh, eh, presso la fondazione Gramsci Emilia Romagna, avete fatto in tempo a inaugurare il laboratorio e sì, sì. poi è, è saltato tutto. Che poi è... Eh, certo. Quindi magari un attimo introdurre quella questione, visto che eh, di linguaggio medico e di crisi si sta parlando tantissimo, eh, sembrava proprio una, un, un, un inizio esatto. Poi eh, la seconda domanda la riprenderei dal, dal contributo che ha recentemente fatto sul diario della crisi dell'Istituto Italiano per gli studi filosofici. E che ho detto, eh, trovato molto eh, interessante eh, sulla questione appunto dello stato di eccezione, del fatto che la situazione attuale nella sua emergenzialità in realtà mostra un lato profondo della, della, della politica nella modernità e poi una chiusa proprio sulla questione hm, sovranismi-sovranità, cioè il fatto che dopo aver fatto anni di polemica e di chiacchiera intorno ai sovranismi oggi ci troviamo impreparati di fronte alle logiche della, della sovranità dello stato di eccezione. Quindi queste erano un attimo le, le tematiche. Ehm. Sono domande pertinenti. Eh. La, la, la crisi. Eh, la crisi, eh, la crisi eh, non nasce dal coronavirus. La crisi è eh. da una parte un, un modo d'essere permanente della modernità e dall'altra un po' più concretamente è eh, la situazione nella quale ci troviamo come minimo come minimo dalla caduta dell'Unione Sovietica cioè diciamo è il modo d'essere del mondo globalizzato che è unico ma non unificato e anzi proprio perché è unico è non unificato, cioè è sottoposto a una serie di contraddizioni che non trovano freno, non trovano argine, perché non trovano i confini degli stati, o meglio non trovavano perché abbastanza lentamente all'interno del mondo globale si sono poi riformati dei nuclei di potere politico eh, concreto, determinato, che sono sostanzialmente eh, Cina-Russia eh, Cina e, eh, Cina e, e, e Stati Uniti, più, più, potenze, più potenze regionali, che stanno dimostrando eh, che è possibile eh, tornare a ragionare sulla scena internazionale in eh, chiave spaziale, cioè che non è non è vero che c'è un comando eh, totale e invincibile delle logiche economiche, ma che queste possono essere piegate, orientate dal potere politico. Nulla di democratico, eh, sia chiaro, il potere politico piega le logiche economiche a fini di potenza, non a fini eh, di democrazia o di giustizia, ma insomma non è più... Non, siamo, non è più lecito parlare di un mondo globalizzato e quindi privo di politica ora eh, crisi come modo d'essere del neoliberismo e crisi del neoliberismo e crisi della globalizzazione sostanzialmente eh, crisi vuol dire eh, momento di divisione fra un prima e un dopo, eh, ed è appunto un termine che nasce in ambito medico perché indica il momento in cui una malattia si aggrava fino al punto che o il paziente muore o il paziente comincia a star meglio, cioè è, è un punto che divide noi adoperiamo la parola crisi in modo un po meno drammatico per indicare sostanzialmente instabilità anomia e l'anomia come dicevamo fa parte della nostra esperienza storica almeno da 40 anni e anche se si viene delineando un nuovo nomos della terra cioè nuovi sistemi ordinativi certamente non sono privi di anomia. Lo vediamo tutti, tutti i giorni. In ogni caso c'è un intrecciarsi di dimensione globale permanente. L'economia è parzialmente catturata dalle logiche politiche, ma è parzialmente libera. Eh, e poi abbiamo avuto questa, questa pandemia, che è il simbolo della globalizzazione, cioè il simbolo di qualche cosa che si muove senza frontiere mh, e che sembra invincibile e che e può essere combattuto soltanto attraverso frontiere, cioè soltanto attraverso eh, logiche spaziali eh, che vanno dal blocco del, delle comunicazioni eh, fra, fra gli stati eh, e dunque eh, vanno dalla mh, dall'implemento dall'implementazione eh, delle logiche confinarie alle logiche di confinamento cioè ci hanno chiuso in casa eh, è un, in questo momento stiamo assistendo a un grande confronto, a una confrontation fra logiche globali e logiche confinarie eh, crisi e' anche questo, cioè è il fatto che davanti a una crisi totalmente anomica, la pandemia, eh, si cerca di produrre nuovi confini critici, cioè punti o meglio linee eh, che possano, rispetto alle quali si possa dire di qua, di là, interno, esterno, che è l'inizio della spazializzazione dell'esperienza. La prima spazializzazione è distinguere fra interno ed esterno. È quello che si sta cercando di fare, distinguere fra interno ed esterno, nella speranza che questa distinzione spaziale ci faccia guadagnare tempo, perché poi questa è la logica di fondo. Dunque crisi non soltanto come punto in cui si inabissa un processo e da cui il processo riparte in un'altra direzione, ma anche eh, crisi nel senso di discriminazione, è la stessa parola, fra interno ed esterno. Ancora più in generale, crisi come, come la intendiamo oggi, cioè questa crisi pandemica sanitaria, è in realtà una esperienza nella quale precipitano tante crisi precedenti, cioè eh, non dobbiamo cadere nella illusione prospettica che quello che è capitato sia un primum assoluto, lo è in parte, nel senso che certamente c'è un momento in cui il Covid-19 non c'era e c'è un momento nel quale il Covid-19 c'è, anche se non riusciamo ancora a capire quando è cominciato. Ma insomma, ehm, il Covid-19 è un'occasione, questa epidemia è un'occasione eh, perché precipitino tante altre crisi. È una mega crisi che con un insieme di matriosche ne contiene e eh, dà senso a tante altre crisi, appunto, particolarmente le crisi... Eh, della globalizzazione dal punto di vista politico, dal crisi delle quali abbiamo già parlato. Quindi crisi è sicuramente l'orizzonte, tenga conto che quando io ho pensato di dedicare il laboratorio di analisi politica del Gramsci Emiliano Romagnolo quest'anno a crisi, non, non c'era ancora, non eravamo ancora consapevoli che esistesse la crisi sanitaria Covid-19 e si poteva benissimo, tanto che l'ho fatto, eh, si poteva benissimo intitolare crisi eh, un discorso sopra la nostra esperienza presente, cioè i, i, i fattori di crisi c'erano già e come, ed erano crisi eh, all'interno di quella grande crisi che si è aperta quando, quando l'ultimo momento di ordine del mondo è andato a pezzi, un ordine, un ordine non è necessariamente giusto, non è necessariamente stabile e tuttavia era sicuramente un ordine meno instabile di quello che dopo abbiamo sperimentato. Questo per quanto riguarda crisi, notiamo che noi non siamo ancora in grado di dire eh, se dentro la crisi pandemica All'interno della quale stanno le crisi precedenti, se la crisi pandemica è arrivata a se a un punto di crisi, cioè se siamo nella condizione di poter dire usciamo, stiamo uscendo, quando lo saremo, speriamo di essere presto in questa condizione, quando lo saremo ci guarderemo intorno e vedremo il mondo cambiato e dunque potremmo dire sì, la pandemia è stato un punto di crisi, cioè eh, ci, ci spezza la storia in un prima e in un dopo. Ecco. Oppure potremmo dire, come io credo sia più probabile e più corretto, la pandemia è stata una crisi ovviamente, ma non spezza il mondo, in, la storia del mondo in, due, in un prima e in un dopo, perché la pandemia ha semplicemente accelerato e approfondito processi che erano già in atto. Non è che eh, da questo punto di vista tutte le crisi sono crisi endogene, eh, crisi esogena, eh, cioè una, un asteroide che colpisce la Terra, una, um, una carestia che affama interi continenti uh, o una pandemia che stermina met metà dell'umanità sono da un certo punto di vista eh, fattori di crisi esogene, vengono dal di fuori, dall'altra tuttavia e particolarmente nel caso di questa pandemia che non stermina tutta l'umanità ma rende la vita dell'umanità ancora più difficile, ehm, sono crisi endogene, cioè crisi che nascono dal di dentro e che hanno eh, la, la capacità non di azzerare un mondo, ma di produrne trasformazioni, di solito trasformazioni in linea con processi che erano già in atto, che dalla crisi vengono, eh, vengono esaltati. Ecco. Questo per quanto riguarda crisi. Dunque, non siamo, siamo in crisi ma non sappiamo ancora se la crisi è stata una crisi, cioè se è finita e ne usciamo, e non sappiamo ancora se la crisi è stata una crisi, nel senso che una volta che ne saremo eventualmente usciti si possa dire, si possa ragionare in termini di prima e di dopo, in senso assoluto. Per quanto riguarda invece il testo che ho messo presso la, il sito dell'Istituto Italiano Studi Filosofici di Napoli, quello è un testo eh, che mh, nasce da una, eh, da una serie di riflessioni essenzialmente queste. Eh, il modo in cui questa epidemia pandemia viene gestito in italia ma anche altrove tranne forse in svezia ma insomma parliamo dell'italia perché la conosciamo quel modo mh, ha, ha portato ad evidenza il fatto che ben, attenzione un fatto ben noto eh, il fatto che vi sono circostanze un'epidemia è una di queste, in cui la società eh, si scioglie, si dissolve, cioè in cui i legami sociali mh, tradizionali esistenti mh, vengono, vengono meno, vengono tagliati, vengono rescissi eh, e, ecco, e se ne formano altri. E questo formarsi, non è un formarsi spontaneo, è il frutto dell'azione del potere politico. Eh, che cosa si, quali sono i, i, i legami sociali che si disfano, che si dissolvono? I già deboli legami sociali, indeboliti dal neoliberismo, che è essenzialmente un potere individualizzante e quindi non è molto amico dei legami sociali, ma insomma i legami sociali che eh, costituiscono il tessuto organico o disorganico insomma, della società, eh, la famiglia, eh, il, le, le, le comunanze di lavoro, eh, le associazioni di ogni tipo alle quali ciascuno di noi partecipa. Eh, le, eh, le forme di aggregazione per sport, per svago, insomma il fatto che la società non è normalmente descrivibile come un, un deserto di, di, di sabbia fatto di tante eh, particelle, tutte uguali fra di loro, tutte, tutte libere, tutte, in, eh, tutte alla merce di qualunque soffio di vento un minimo di, non dico di solidità che è dir troppo, ma un minimo di consistenza plurale. Ecco, questo è stato, è precisamente ciò che va a pezzi quando c'è un'epidemia, perché appunto le strategie di confinamento tipiche dei tentativi di far fronte alle epidemie eh, rompono la comunicazione, rompono il commercio fra gli uomini e ehm, isolano, ecco, isolano e, e dunque portano in una prima, da un primo punto di vista portano a una situazione di deserto di sabbia, cioè non ci sono più costrutti ma ci sono soltanto atomi. Ma questi atomi a loro volta vengono messi in forma, a questi atomi viene data una forma nuova, una forma che è tale da un punto di vista sanitario, per cui abbiamo eh, nuovi confinamenti, eh, nuove forme di aggregazione di ciò che non è unito ma è soltanto aggregato. Per cui eh, nuovi eh, tipi d'uomo, tipi di cittadino. Il malato, eh, il portatore sano, eh, l'anziano, eh, il, il, il sospetto ammalato, eh, il guarito, eh, il malato eh, terminale, il malato intubato, il malato eh, con sintomi, il malato chiuso in casa, quello invece che è stato portato all'ospedale. Tutti i tipi di, tutte classificazioni nuove, la società appare sotto un volto nuovo e ciascuno di questi nuovi aggregati che non sono aggregati, ciascuno di queste categorie non volontarie ma categorie prodotte da, da una classificazione di carattere sanitario resa efficace e valida dalla politica, ciascuna di queste, di queste categorie ha diritti e doveri diversificati, eh, ha, eh, diverse, ha libertà diversamente vigilate. Eh, e questa è un'esperienza che noi stiamo vivendo sostanzialmente, no? eh, un'esperienza che Ecco, sicuramente è nuova, da questo punto di vista è nuova per noi, e che sicuramente confligge con la normalità anche come è descritta nella Costituzione. Ecco, eh, L'emergenza ha portato il potere a entrare nello stato d'eccezione, ecco. che ha il quale stato d'eccezione ha le seguenti caratteristiche. Consiste nel fatto che lo stato d'eccezione è la tipica manifestazione della sovranità interna, all'esterno la tipica manifestazione della sovranità è la guerra, all'interno è la dichiarazione dello stato d'eccezione, anzi la, la, la gestione dello stato d'eccezione. Eh, ha le seguenti caratteristiche. Eh, di eh, vedere, lo stato d'eccezione vede nel mondo disordine, non l'ordine. È, è una cosa molto semplice. Vedere il mondo dal punto di vista del disordine vuol dire vederlo dal punto di vista dell'eccezione e, e sentirsi impegnati a fare dell'emergenza un'eccezione e dell'eccezione un nuovo ordine. Eh, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la sovranità, che è il soggetto attivo, la sovranità si pone davanti alla società come davanti a qualche cosa di infinitamente manipolabile, infinitamente plastico, infinitamente scioglibile e riformabile. Allora, prima, prima osservazione, altro che fine della sovranità, eh, ce l'abbiamo davanti a noi nella sua forma più visibile. Seconda osservazione, ed è quella su cui è nato un po' di molto modesto dibattito, questo stato d'eccezione nel quale ci siamo trovati a vivere è costituzionale o è anticostituzionale? Detto altrimenti, come si è permesso il governo di impedirci di uscire per strada? Ha fatto un atto arbitrario o quello che ha fatto, e dunque ha fatto un atto, ha posto in essere uno stato d'eccezione che è un fatto arbitrario appunto o invece si è mosso all'interno della Costituzione risposta la risposta è la domanda è malposta è la Costituzione che contiene l'eccezione mi spiego eh, se la Costituzione è un organismo vivente, non soltanto un insieme di norme eh, astratte è il prodotto essa stessa di uno stato d'eccezione, nel nostro caso italiano è l'esito di un processo di almeno due anni fra il 1943 e il 1945, altro che eccezione, una guerra civile, e, e dunque ha dentro di sé una possibilità di plasticità. Allora si dirà sì, ma al tempo stesso le costituzioni liberal-democratiche a forte impianto costituzionalistico come la nostra pongono dei precisi vincoli, limiti alla, alla plasticità, al, al, al fatto che il, il potere politico possa considerare assolutamente plastica la società, non siamo in un regime assolutistico, siamo in un regime in cui sulla scorta del liberalismo abbiamo detto che la società ha, qualche, ha dentro di sé valori, istituzioni, entità solide e intoccabili che non, possono, che non sono disponibili per il potere sovrano. Eh, è vero, è vero. Abbiamo anche detto, si dice, si sa che il caso d'eccezione, che di per sé è sostanzialmente una bomba atomica, eh, dentro le costituzioni liberal-democratiche viene accolto, non nella nostra, viene accolto come, al massimo come fattispecie, evidentemente, cioè una costituzione può dire che in certe circostanze alcuni poteri si possono permettere certi comportamenti, non può dire... Eh, non può autonegarsi, il testo scritto non può autonegarsi dicendo cioè, ci sarà il momento in cui ci sarà un'eccezione e tutto salterà per aria. Certo, la nostra Costituzione non dice nemmeno quello, eh, non va al di là della, eh, della calamità naturale. Ecco. Tuttavia, e eh, questo è il punto, tuttavia, diciamo così, vi è una logica intrinseca della sovranità, una sorta di DNA della sovranità, anche della sovranità più costituzionalizzata, della sovranità eh, più civilizzata, e questa logica ha agito anche da noi in Italia, anche in questa volta, cioè la logica del disfare e del rifare. E, se senza che formalmente, la eh, cosa interessante è questa, senza che formalmente eh, si siano prodotti strappi alla Costituzione, sostanzialmente si sono prodotti grossi strappi alla Costituzione. Eh, sostanzialmente siamo stati, teoricamente siamo ancora chiusi in casa. Se, se, chi ha una proprietà, una seconda casa, continua a pagarci le tasse sopra, ma non ne può godere, eh, e tante altre, tanti altri paradossi di questo tipo. E formalmente non ci sono state rotture dell'ordinamento. Come si è arrivati a ciò? Si è arrivati a ciò combinando diversi livelli di eh, attività giuridico-amministrativa politica, mettendo insieme una legge, cioè il codice della protezione civile, mettendo insieme atti normativi come decreti-legge convertiti, e mettendo insieme atti amministrativi come decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e mettendo insieme una implicita interpretazione gerarchica dei diritti soggettivi del, eh, elencati in Costituzione, mettendo sopra gli altri il diritto alla sanità. Tutto ciò con qualche tensione Può stare insieme dal punto di vista formale, ma la forma non è la sostanza in questi casi, la sostanza è che la sovranità ha parlato, ha manifestato le proprie logiche e le ha manifestate attraverso procedure che hanno coinvolto marginalmente il Parlamento e che sono state procedure che sono state essenzialmente in capo a un vertice politico cioè Presidente del Consiglio dei Ministri secondo le più classiche regole della sovranità il vero problema non è se ci sono state violazioni della Costituzione la cosa interessante è, semmai sotto il profilo Scientifico è vedere come a Costituzione invariata si possono fare dentro la stessa Costituzione possono coesistere diverse modalità di esistenza sociale diciamo così. Eh, il vero problema è quando finisce questa cosa? Cioè se quello che stiamo vivendo ha da essere eccezione anche sotto il profilo della durata o se quello che, come tutti ci auguriamo, è, o se quello che stiamo vivendo, che tra l'altro ha implicato la sospensione di ehm, forme di manifestazione della volontà sovrana del popolo, cioè un referendum e delle elezioni regionali, se quello che stiamo vivendo non è invece nella testa di molti la nuova normalità. Eh. Cioè se ciò che ci si prospetta è un avvenire fatto di limitazioni sempre più fastidiose, diciamo così, della libertà individuale, di telelavoro, stiamo attenti perché il telelavoro è l'atto finale dello spezzettamento della, del corpo dei lavoratori, evidentemente. Non c'è nulla di più isolante, individualizzante e anche alienante del telelavoro. Eh, se eh, il nostro futuro sarà un futuro di libertà vigilata, libertà condizionata, se vivremo controllati da app di vario tipo, se vivremo il lavoro in modalità sempre precarie in attesa di una normalità che non arriverà mai perché eh, ci saranno sempre minacce di questa o di quella epidemia, eh, se insomma questo è il, il, il vero rischio se insomma la eccezione diventa normalità e allora sì che si potrebbe dire che questa crisi è davvero una crisi, cioè se quest, che questa crisi è veramente la, lo spartiacque, fr, non fra il pieno godimento di una libertà liberal democratica costituzionale in uno Stato costituzionale, no, fra eh, una fase di vigenza almeno formale eh, di determinati assetti ordinamentali e una fase in cui la vigenza formale eh, resta ma quegli assetti sono definitivamente svuotati di significato eh, fino al momento in cui presumibilmente si passerà anche a modificare gli, gli assetti formali. Del resto sì, sì, lo si dice ormai apertamente che il nostro futuro non è più il godimento sereno del plusvalore neoliberista su scala globale, ma il nostro futuro è un duro confronto, più che competizione economica, un confronto paramilitare e comunque sia un confronto di modelli di civiltà con la Cina e questo fa sì che la Cina parta enormemente avvantaggiata in virtù della sua struttura politica interna e che dunque non, noi non dobbiamo lasciare questo vantaggio alla Cina e dobbiamo rinunciare a un po' di democrazia per avere un po' più di efficacia. Eh, questo viene detto, bisogna rinunciare circa al 10% della nostra democrazia. Che cosa voglia dire? Non è chiaro perché noi abbiamo rinunciato altro che al 10% da un certo punto di vista. Eh, ma sostanzialmente, formalmente no. Eh, rinunciarvi anche formalmente mh, può voler dire allungare la durata delle legislature. Eh, cioè far votare i cittadini meno, meno spesso, o, o qualunque altra cosa, o sottrarre alla dinamica politica i capisaldi della, della dinamica economica. Ecco, porre fuori dalla sfera politica eh, determinate soluzioni economico-istituzionali, che so io il divorzio fra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro, che fu un atto fondativo del neoliberismo in Italia, eh, che in linea teorica potrebbe essere superato oggi, renderlo insuperabile, escludere dalla volontà politica della nazione qualunque eh, materia di carattere economico istituzionale, togliere al Parlamento il diritto di eh, discutere e votare i bilanci dello Stato. Lo si sta facendo di fatto e lo si potrebbe mettere in forma scritta anche di diritto. Qualunque cosa sia, sarebbe sovranità. E come? È sovranità e sarebbe ancora più sovranità. Dire che la sovranità è un concetto obsoleto è profondamente sbagliato. La sovranità è l'ambiente dentro il quale si svolge la politica. Si tratta di capire se è la sovranità nostra o di qualcun altro, ma la sovranità spunta fuori da tutte le parti quando c'è politica e è spuntata, è spuntata fuori in Europa, eh, c'era sempre, bastava volerla vedere, adesso... Eh, difficilmente si può negare che la Germania abbia rivendicato, cosa che ha sempre fatto, sia chiaro, ma insomma adesso l'ha fatto in, un, in modo che anche i non addetti ai lavori lo capiscono, ha sempre rivendicato la propria sovranità. Dentro il concetto di sovranità c'è anche quello di superiorità, che vuol dire superiorità della Germania rispetto alla normativa europea. Sulla base del principio che sono gli stati a essere i custodi dei trattati, non i trattati a essere i custodi degli stati. Il concetto è che gli stati sono i custodi dei trattati, è un concetto condiviso da tutti a parole, tranne che dall'Italia, la quale ha deciso che la normativa europea è di rango superiore rispetto alla normativa italiana. Eh, mentre i tedeschi, appunto, l'altro giorno hanno detto che non c'è motivo al mondo per pensare che la normativa europea sia superiore alla normativa tedesca. Eh, perché non c'è motivo al mondo? Perché questa superiorità della normativa europea è concepibile soltanto se dietro alla normativa europea ci fosse una sovranità. Cioè se l'Europa fosse un'unità politica. Lo ha detto la signora Merkel in modo chiarissimo. L'Europa non è un'unione politica, quindi la normativa europea non ha superiorità rispetto alla normativa degli stati sovrani. La politica è fatta di sovranità e non di altro. Il diritto, il diritto vige nella misura in cui ha dietro di sé una politica, altrimenti è un castello di carte. Questo viene detto. Nella sostanza viene detto questo, nella forma è stato detto dalla Germania che la BCE con il quantitative easing di Draghi e poi che quel po' di quantitative easing che è seguito a quello di Draghi è andata, come si dice, ultra vires, cioè ha fatto cose che non stavano dentro i trattati che la costituiscono. E si è comportata in modo autonomo, come se fosse una vera banca centrale, espressione di una unità politica, come esiste la Fed negli Stati Uniti, che benché indipendente rispetto al potere politico degli Stati Uniti, tuttavia è, esprime, è uno dei modi attraverso cui si esprime l'unità politica degli Stati Uniti, così la BCE si è comportata come se fosse interna ad una unità politica come se fosse uno dei modi attraverso i quali si esprime un'unità politica superiore agli stati, agli stati membri. Il che non è, non c'è, perché rispetto agli Stati membri non vi è nulla di superiore, nulla di politicamente superiore. E la struttura giuridica, il sistema normativo dell'Europa può funzionare soltanto come un algoritmo, cioè come un'entità tecnica. Può fare soltanto ciò che gli è stato detto di fare, può solo eseguire i compiti che sono previsti nei trattati che lo istituiscono, senza alcuna volontà autonoma. Perché una volontà autonoma della BCE sarebbe una volontà politica, o comunque sarebbe una volontà espressione di una volontà politica. La BCE non ha fatto acquisti di titoli di debito pubblico nei modi e nelle forme dovute previste dai trattati, si è comportata in modo discrezionale. Quindi ha ah, sbagliato, è andata ultra virus. Chi può comportarsi in modo discrezionale? Chi è un soggetto politico? La BCE non è un soggetto politico né fa parte di un soggetto politico superiore agli Stati. Naturalmente questo vale quando lo dicono i tedeschi. Se noi dicessimo qualcosa del genere eh, finiremmo con l'essere definiti sovranisti. Ma la verità è che tutti i ceti politici di governo in Europa sono sovranisti, per definizione. Ogni Stato membro è ancora uno Stato sovrano, tranne per quanto riguarda la sovranità monetaria. La nostra posizione, secondo la quale il, che, eh, la normativa europea è superiore alla normativa nazionale, è una posizione molto azzardata che il concetto di limite, no? che la normativa europea costituisce il limite della nostra, della nostra normativa interna, come se appunto noi non fossimo più sovrani. Un soggetto che ammette di avere dei vincoli, dei limiti, non ce li ha di fatto, ma ammette di averli di diritto, non è un soggetto sovrano. Rispetto a questa posizione abbiamo introdotto poi il concetto di controlimite, cioè che in realtà la nostra Costituzione prevale sopra quella europea per quanto riguarda eh, i principi fondamentali. Ecco. Allora, siccome nei principi fondamentali non c'è la separazione dei poteri, eh, sarebbe interessante vedere che cosa succederebbe se per assurdo venisse da, da Bruxelles l'ordine di confondere i tre poteri, anzi i due poteri e l'ordine giudiziario, per vedere se noi lo considereremmo qualche cosa che fa parte dei limiti o dei controlimiti. La sovranità è il modo d'essere della politica, prima ce ne accorgiamo meglio è, ce ne accorgiamo certamente poco quando, quando le crisi sono sotto pelle o nello sfondo, ce ne accorgiamo, dentro una crisi in Italia quando la sovranità smonta e rimonta la società a suo piacere senza fare colpi di stato perché sarebbe troppo facile dire è stato fatto un colpo di stato non è stato fatto un colpo di stato e a livello europeo quando in previsione del fatto che ci toccherà chiedere dei soldi all'Europa all eh, la Germania ci manca da restituire, perché? E le dovete restituire alle condizioni previste dal MES, senza condizionalità aggiuntive, e ci mancherebbe, ma con le condizionalità previste. Dai, trattati, eh, al di là dei giochi di parole che fanno alcuni nostri uomini politici molto amici dell'Europa, senza condizionalità aggiuntive non vuol dire senza condizionalità evidentemente, ehm, come dire non vi aspettate mai poi mai gli euro bond, meno che mai la monetizzazione dei vostri debiti, prenderete denaro a prestito, sì certo, e lo restituirete con le modalità che stabiliremmo noi e a cui voi dovrete sottostare, cioè sovranità non dell'Europa, sovranità di chi ci sta dicendo questo, sopra, prevalente, prevaricante, o non prevaricante nel senso formale, ma prevalente nel senso materiale rispetto alla nostra. Sovranità non se ne può fare a meno per, per ragionare di politica, se poi si vuole ragionare di qualche cosa d'altro non lo so ma di politica ho l'impressione che non si possa e che ne stiamo vivendo la Bene, dimostrazione io, la, dimostrazione. Bene, io la, la ringrazio per le riflessioni che ha condiviso con me eh, ovviamente poi questa intervista verrà trasmessa eh, sui social quindi eh, due parole anche per chi ci ascolta io ricordo solo che questa intervista è stata realizzata da Sottosopra e per l'associazione Sottosopra che anche quest'anno avrebbe dovuto cercare di organizzare una scuola di politica, non abbiamo potuto farlo in presenza, eh, cerchiamo di rimediare con questi surrogati virtuali. L'obiettivo rimane sempre lo stesso, cioè eh, idee per ripensare il presente e immaginare il futuro, mettere sul tavolo concetti di questo tipo è difficile, ringraziamo il professore di aver contribuito a questo lavoro anche quest'anno in questa forma particolare e consiglio a tutti appunto di seguire eh, Ragioni Politiche, il blog eh, di cui il professore è titolare, dove pubblica i suoi contributi e anche se vorrete i canali social e il profilo YouTube di sotto sopra per rimanere aggiornati delle nostre varie attività e interviste. Chiedo al professore di rimanere un attimo in linea ancora, eh, sospendo la registrazione e ovviamente eh, saluto tutti e ringrazio tutti per l'ascolto.